Ama Dio nei fratelli più piccoli. Cristo è risorto! Buona giornata, cari amici. Buon inizio settimana. Anche oggi e anche in questa settimana decidiamo, scegliamo di entrare nel deserto che abbiamo visto ieri, il deserto dove lo Spirito Santo ci conduce. Questo tempo di quaresima e dove Dio ci parla attraverso la Sua parola. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, dal 31 al 46. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella Sua gloria, e tutti gli angeli con Lui siederà sul trono della Sua gloria, davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli, Egli separerà gli uni dagli altri» come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, «E mi avete dato da bere, ero straniero, e mi avete accolto, nudo, e mi avete vestito, malato, e mi avete visitato, ero in carcere, e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno, «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero, e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra, via lontano da me maledetti nel fuoco eterno, «Preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero straniero e non mi avete accolto. Nudo e non mi avete vestito. Malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora risponderanno «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito, allora egli risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo, di questi più piccoli, non lo avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Amen. Carissimi, oggi è il discorso escatologico di Matteo che ci accompagna. È in questo discorso che l'Evangelista fa e ci presenta Gesù che parla della fine dei tempi ma soprattutto di quando noi entreremo nel Regno dei Cieli e ci dimostra una misura essenziale, importantissima che tra l'altro ci sta accompagnando già da quasi una settimana in questo tempo di quaresima. La misura è la carità, l'agape, l'elemosina. Tutte queste qualità partono dal cuore di Dio, un cuore che ama. Nella prima lettera di Giovanni si dice che Dio è amore, chi ama ha conosciuto Dio. E oggi con le parole di Gesù comprendiamo che cos'è l'essenza dell'essere cristiani. Non sono tanto i riti che noi facciamo, le preghiere particolari che noi diciamo ci appartengono, non sono tanto alcune abitudini. L'essere cristiani ha una essenzialità da riscoprire durante la questo deserto della Quaresima. L'amore. Amore, detto in greco, suona molto meglio. Agape. Perché sono l'agape che mi dà la forza, la capacità, l'ardore, il desiderio di andare incontro ai miei fratelli. E sono l'agape di Dio lo Spirito Santo infuso nel nostro cuore in virtù del battesimo che mi fa amare coloro che non conosco, gli sconosciuti, gli stranieri, che mi fa dare da mangiare a chi ha fame, che mi fa dare da bere a chi ha sete, che mi fa vestire chi non ha vestiti, che mi fa visitare chi è malato e trovare in carcere, non solo la struttura del carcere, ma anche un carcere di cuore, di mente, di oppressione, le persone che hanno bisogno. Fratelli e sorelle, oggi compiamo in questa prima settimana di Quaresima un passo in questo deserto. Ieri abbiamo visto di come Gesù è sospinto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ma nel deserto Gesù entra in una più profonda armonia con il Padre. Sente che lo Spirito lo accompagna e il Padre gli parla. E il Padre gli rivela il progetto. Ecco anche noi oggi, fratelli, esseri, in questo inizio della nuova settimana abbiamo un Padre che ci sta parlando. E coi passi da fare, condivisione. Molte volte questo brano o alcune di queste frasi sono usate in modo sociale, in modo politico, quindi o accolte o disprezzate. Ma perché dobbiamo accogliere, ma perché dobbiamo amare, dobbiamo vestire? Ci sono tantissime letture. Qui stiamo parlando del Vangelo di Gesù Cristo che entra in profondità di ciascuno di noi e ci interroga. Abbiamo conosciuto Dio? Camminiamo con Dio? Se sì, è la risposta. Allora, amiamo, perché questo è il metro con cui verremo giudicati. Non se avremo fatto determinate preghiere, ma la carità, l'agape, questo amore che si dona a tutti. Ma soprattutto, dice Gesù, a questi fratelli più piccoli. E la meraviglia di oggi, carissimi, è proprio questa. Gesù ha detto che Lui si manifesta in tutti questi Suoi fratelli più piccoli. Perché se noi ospitiamo, diamo da bere, diamo da mangiare, vestiamo, visitiamo, curiamo... Anche solo uno di questi fratelli più piccoli lo avremmo fatto a Dio stesso. Ci rendiamo conto che meraviglia, la grazia di non compiere tanto quel gesto solo per il fratello, che non conosco, che voglio aiutare, ma perché in quel fratello, in quella sorella più piccolo significa bisognoso, indigente, non solo a livello fisico ma anche a livello affettivo, psichico, esistenziale, hanno bisogno di te, cari amici, questi fratelli, e Dio è in loro, e quando io do una mano a ciascuno di loro, ecco che sperimento la presenza di Dio ancora in modo più forte, e non è che ne parliamo adesso perché da poco tempo è scoppiata questa guerra in Ucraina ed è una motivazione per aiutarli No, anzi, questa è una spinta ulteriore per aiutare. E qualcuno già ha detto perché se ne parla solo ora, ma innanzitutto perché qui in Europa, qui vicino a noi, a casa nostra, è chiaro che lo sentiamo di più, più fortemente, ma lasciamo che il Vangelo ci insegni la via diretta, la via migliore che è quella dell'amore. Avere nuovi occhi che sanno vedere nei poveri, nei bisognosi, la presenza di Dio. E non facciamo di tutte queste parole del Vangelo stesso a volte delle sentenze sociali e politiche. Buttiamo via tutto questo. Aiutiamo chi è nel bisogno e chi bussa la nostra porta. Non solo di casa, ma anche la porta del nostro cuore. E tu lo senti, chi sta bussando. Allora rispondiamo... E diciamoli, vieni, Spirito Santo, in questo giorno, in questa nuova settimana, tocca il mio cuore. Io voglio essere aperto a te, a tutti coloro che tu mi presenti, che sono bisognosi, indigenti, sofferenti. Apri i miei occhi perché io veda la tua presenza nella loro vita. Io possa essere modello di vita cristiana, modello di colui che ha conosciuto te, che sei l'amore, e possa amare ognuno di questi piccoli che tu mi manderai. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Accogliamo allora lo slogan di oggi, ama Dio nei fratelli più piccoli, amali senza condizioni e in essi troverai la presenza di Dio. Amen? Carissimi amici, vi devo dare anche alcuni piccoli annunci. Innanzitutto sappiate che questo mercoledì sera faremo una bellissima veglia di preghiera per la pace in streaming. Vi comunicheremo l'orario e anche il link qui su YouTube in modo che insieme possiamo pregare e unirci nell'intercessione e scongiurare a Dio la pace in Ucraina e in tutta l'Europa. Un altro annuncio che vi vorrei dare è che domenica prossima ci sarà a Torino un incontro di evangelizzazione da noi, dove ci sarò io, la comunità di Fratelli e Sorelle e della Coinonia, che si chiama Gesù vive. Un incontro dove preghiamo, ascoltiamo la parola di Dio, io farò un insegnamento e potremo davvero accogliere il Signore Gesù. Quindi chi è vicino da queste zone vi invitiamo, sarà solo dal vivo, non in streaming. E infine da oggi sul nostro canale Shout: Koinonia abbiamo presentato il nuovo salmo che è della seconda domenica di Quaresima, il salmo 26, per prepararci in attesa di un nuovo passaggio del Signore. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista o Asitipiella. Ci vediamo domani, ciao! Il Signore è mia luce e mia salvezza Il Signore è mia luce e mia salvezza il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il